Ciao. Con questa animazione abbiamo ancora lo sfondo bianco. Come facciamo a cambiare lo sfondo? Allora, mh, prima di tutto, noi abbiamo una scena tridimensionale per cui, volendo, potremmo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con i sassi: quindi aggiungere eh, degli elementi grease pencil che si trovino dietro. E quindi facciano per esempio da, da sfondo potrebbe essere un cielo o delle nuvole. Però mh, prima di tutto vediamo come cambiare eventualmente il bianco. Si tratta del Word, quindi il Word è qui nelle opzioni, c'è la possibilità di cambiare colore e quindi di scegliere un colore qualsiasi. Come, come sfondo ovviamente qua è un po limitato se mi limito al colore dello sfondo strength se lo mettete a 0 diventa tutto nero e eh, 1 altrimenti se aumentate diventa sempre più luminoso mh, non ha molto senso in questo caso quando utilizzate Blender sapete insomma che il, che il Word in realtà in genere non è un colore ma è qualcosa di più. Eh, vediamo un momento eh, come fare semplicemente a mettere ad esempio un cielo o qualcosa di più normale eh, rispetto a un colore singolo. Allora siccome questo è come vedete il Word eh, della scena una delle cose che possiamo fare è andare a cambiare lo shading del Word. Siccome nella modalità 2D animation non ho il tab shading qua sopra, posso usare il tasto più e crearlo. Quindi eh, faccio più, general, shading, e mi viene creato il workspace di shading, ed eccolo qua se conoscete Blender eh, familiare. Mi sposto di nuovo in versione renderizzata, e qui invece di object scelgo Word, ed ecco che trovo, se zoomo indietro, trovo esattamente questi valori che sono qui, quindi vedete, se lo cambio qui, lo cambio anche laggiù, è la, la versione a nodi. Insomma. Vi invito a seguire il corso, anche quello che c'è su Blender.it, curato da Francesco Andresciani, per conoscere bene tutte le opzioni. Però eh, diciamo che una delle cose che possono esserci utili nell'animazione con Grease Pencil è ehm, tra tutte le cose che posso aggiungere, ricordatevi maiuscolo A per aggiungere anche qui, oppure andate sotto Add, c'è ehm, la sotto texture, esiste Sky Texture. Sky Texture è di vari tipi, quindi è un nodo che posso attaccare a Color e ottenere un cielo per la mia scena. Ha eh, ah, varie funzioni, come vedete qui mi dice che Nishita non è disponibile in ID, quindi scegliamo qualcos'altro. Per esempio pr questo Pritam eh, ha un buon effetto cartoon e semplicemente con questo manipolatore posso decidere la posizione del sole sulla scena. Mano a mano che questa palla diventa nera, diciamo, è come se diventasse notte, quindi questi sono già colori del tramonto, eh, questo... Eh, Piano piano colore della giornata. Immaginate di star guardando diciamo il vostro cielo, se questa fosse la terra, la stiamo guardando dall'alto. Quindi se mi sposto di qua è un tramonto e anche di qua è un, un tramonto o un'alba, vedete voi. Insomma, però quando invece la palla è perfettamente illuminata così è come se fosse mezzogiorno. E quindi il colore del cielo, azzurro di sopra e poi sotto simula un pochino l'effetto che potrebbe esserci con del terreno. Vi mettete dentro alla telecamera e potete provare un, un po' spostando questo e avete un gradiente di cielo gradevole diciamo. Questo turbidity eh, più basso lo mettete più il, il vostro orizzonte diventa definito diciamo è come una quantità di nebbia. Quindi mettendolo a valori bassissimi, il meno di uno non si può, però vedete l'orizzonte è perfettamente definito. Invece il default di 2,2 vi permette di avere una certa sfumatura. Se lo alzate ancora di più, tipo 5, eh, come vedete la sfumatura diventa ancora più morbida. Questo è un modo veloce per ottenere un gradiente eh, senza, eh, diciamo, con con un effetto già simile a quello del cielo, eh, e quindi anche piuttosto semplice da usare. Ecco. Quindi di solito lo uso piuttosto spesso. Andiamo a scegliere qualcosa di azzurrino. Se volete renderlo più forte e meno forte, si può utilizzare a, a metà strada un nodo U Saturation, U Saturation Value, se lo metto qui, a metà strada, Posso alzare per esempio la saturazione a 2, valore 0,5 e per esempio adesso ho scurito con value, eh, la saturazione è quella, mettiamo la turbidity di nuovo a 2,2 e vedete i colori sono molto più saturi, diciamo 1,2, ecco, quindi sì, adesso non ci perdo più di tanto tempo, però ehm, avete queste varie possibilità per avere un cielo, diciamo... Da poter mettere dietro la vostra scena. Se torno in 2D Animation, torno nella telecamera e adesso ho il, il risultato con un cielo. La mia nuvoletta del fumo non si nota, niente di grave, sappiamo che in uh, Grease Pencil, se uh, adesso torno in Object Mode, potevo starci anche prima, seleziono l'oggetto. Tra i suoi materiali adesso questo stroke vado a cambiare di colore, quindi il fumo posso di nuovo portarlo un po' più sul giallino, visto che viene anche da questa terra eh, più chiara, magari lo oscurisco un po', e il colore del bordo dello stroke e vado ad alzare l'opacità magari dello stroke, vediamo il risultato, sì si vede il bordino, Potrei anche rinunciare del tutto, sinceramente, al bordino, tirare via lo stroke. Ecco, adesso si nota un po' di più. Ricordatevi comunque che nel base color avevo abbassato l'alfa e quindi è normale che si mischi un pochino con il cielo. È voluto leggermente trasparente in maniera tale che si mischi un po' con il cielo. Ecco, adesso il risultato è diverso. Grazie e alla prossima.